Questo è Minecraft con i riflessi ultra super realistici. E c'è proprio un'opzione che si chiama Ray Tracing che lo fa così. È praticamente una, una, diciamo, è una delle opzioni più nuove che ci sono. Nelle tipo nuove schede video, quelle cose che servono per far andare i giochi. Guardate qua, ragazzi cioè io letteralmente sto guardando tutto dietro, vedete tutto l'orizzonte. Wow che bello è bellissimo Voglio continuare a vedere tutto Andremo a vedere anche i minerali E le cose più pazze che ci sono ed esistono Sulla faccia della terra E ovviamente cercheremo chiaramente anche di Più o meno giocare anche se Non so se riuscirò a concentrarmi sul gioco Quando guardate qua che bello Mio dio voglio troppo vivere in questo mondo di Minecraft Ok perfetto Adesso usiamo questi blocchi così citati Mi faccio una bellissima crafting table E adesso andiamo in miniera eh, A giocare così L'obiettivo, sapete qual è? È andare a vedere come sono dei diamanti Tutti quanti sluccicosi Con questa bellissima texture No, giuro Sarebbe strabello vederli Comunque qua è un po' strano, devo dire E ovviamente... Ah, ci sono pure i bug grafici Bastard Scusate, non volevo essere così sbarluccicoso che cosa sto dicendo raga scusatemi oggi Sono proprio fuori di testa ma perché questa cosa mi eccita Cioè questa texture dico mi eccita Ovviamente Cioè nel senso mi, mi fa sentire molto felice non, non quello che pensavate voi Guardate si può vedere anche il sole addirittura Wow No raga Ma no scusate ma guardate qua No ma cioè sembro pazzo io ma cioè nel senso Sembra fatto tutto di vetro. Voglio vivere in questo mondo adesso. Basta. Vai, prendo un po' di cobblestone. Anzi, vediamo anche com'è si vede la cobblestone. Mm. Non sembra che... Sia lucente, però qua sì che lo è! Guardate! Si vede anche il coal. No, che bello! Chissà adesso come si vedranno le torce appena la metterò. Ovviamente vi ricordo che ci sono altre di queste texture che vedremo fra poco. E guardate questa! Si vede, guardate, tutta quanta la luce! È riflessissima. No, che bello! Voglio vedere anche i minerali adesso. Per forza. Sappiamo che questo. Cioè, vedete che è proprio luccica, ma magari sono pazzo io, no? Signora mucca, lei deve essere purtroppo sacrificata, mi dispiace davvero tanto, ma ne ho avuto bisogno, assolutamente. Sapete cosa però mi fa un po' schifo? Il fatto è che io non mi vedo, perché il mio personaggio tecnicamente è fatto di materia, no? E ovviamente di materia visibile, perché è un corpo. Quindi perché io non riesco a specchiarmi se tutto quanto si specchia? Questo è il mistero della fisica, Beh, oppure di Minecraft più che altro No raga scusate ma io non, non riuscirò mai a smettere di dire che è bellissimo Raga cercate di indovinare cosa sono questi puntini Sono dei riflessi giusto ma che, che riflessi sono eh Guardate sembra un albero di Natale Oh mio dio che bello Allora a parte che è completamente buggata E adesso la modifichiamo un attimo e Ne mettiamo anche un'altra per vedere se è meno buggata La lava aspetta che è un po' buggata anche lei poverina Però adesso mm. Beh Possiamo magari cercare di fare un'altra cosa? Scusate se urlo, ma. Ok. Oh mio dio, guardate il tramonto. Guardate, guardate qua che bello. Oh mio dio. Allora, aspetta, che devo. però modificare un attimo questa lava qua che è ancora rotta e non funziona. Devo prendere delle torce. Ma non sono mica in creativa. Come sto facendo? Allora, devo andare a prendere delle torce. Dammi delle torce. Torce, grazie mille, signorino. Allora, adesso non vedo più niente, però... Ok. Dai, dovrebbe funzionare. Perché non funziona la lava? Secondo me, devo modificare la texture qua, così impara. Eh. Scusami, eh. Perché non, non funziona un cavolo? Raga, i diamanti! Ma, allora, vi immaginate su Minecraft, seriamente, andare a vedere sta roba qua? Cioè, raga, è bellissimo. Non prendiamoci in giro. Dai, è bellissimo! È bellissimo! Dovete dire che è bellissimo. Scrivetemi nei commenti se vi piace oppure no. Dovete scrivere nei commenti che è bellissimo. Se scrivete che è brutto... Uso il death note eh Cioè Raga ha aggiunto uno nuovo Raga oh, Ha funzionato Forse allora questa La lava si vede Direi anche fin troppo E guardate Guardate si vedono i blocchi così Tutti quanti luccicanti Oh mio dio Ancora ne voglio Ne voglio assolutamente ancora Adesso voglio capire No raga guardate Oh mio dio che bello questi sono i lapislazzuli, tecnicamente. Non capisco nemmeno se sono lapislazzuli o diamanti. Ok, sì, questi sono i lapislazzuli. E guardate come luccicano, però questi sono i diamanti. Mmm, per me sono più belli i lapislazzuli con questa versione, no? Dai, si potrebbero utilizzare anche come, tipo, blocco da costruzione, a punta però. Perché ho detto a punta? Scusate, forse sono troppo fissato con le cose a punta in un qualche modo. Non dovrei più ripeterle, perché sennò poi dopo potrebbe succedere qualcosa... Tipo che la polizia mi arresta. No. <ride> no, dai, sto scherzando. Ma cosa sto dicendo pure io? Cioè, sono impazzito. <ride> allora, però adesso posso andare a vedere altre cose come: uh, Così. Ah, giusto il nether. Il nether. Allora, praticamente prendo questa cosa così. Faccio un bel grande coso. E per favore, cosa stavate pensando? Per una volta che non intendevo quella cosa, maledizione. Cosa perché andate a pensare proprio quello, eh? Mannaggiona Allora, cerchiamo oh, Guardate qua i riflessi Che in realtà voi non so se lo vedete proprio bene Perché forse è un po' più satura di quel che dovrebbe essere Vabbè, entriamo Costruzione del terreno E eh, no, no, no, però non vedo un, ca... no, non vedo un cavolo non ved... Ah, sto per vomitare, bene uh, Sto per vomitare ancora di più no, Non vedo più niente, aiuto, dove sono? Ok, allora eh, Andiamo da questa parte Ah, prima di tutto Mio Dio, che bello Cioè, dai, che bello eh, Ok, già qua è. Eh... È proprio brutto ma qua raga madonna mia non si vede niente non si capisce niente ma che cos'è ma non si capisce niente signori come fate aiuto Niente, devo morire scusate niente mi dice che non posso uccidermi quindi evidentemente mi dovrò buttare nella lava oh yeah e sono morto Adesso posso rinascere E come vedete è molto diverso rispetto a quello che avevo messo io Vedete? Perché ha pure queste cose Adesso non sbrillucica più effettivamente Però è diverso E abbiamo altri tipi di shaders Aspettate, aspettate, voglio vedere l'acqua Scusatemi ma è troppo bella l'acqua Ti prego, voglio ancora, voglio altra acqua raga Allora questa cosa Cioè su Minecraft uh, Bedrock Edition O comunque Su quella del computer Quello che si prende direttamente Dal Play No e eh sì dal, dal Microsoft Store Invece perché si vede così strano? Avete visto? Era tutto quanto strano Guardate, eh ma perché questo è il ray tracing Vabbè, invece eh, su Minecraft normale esistono ma penso che si debbano pagare alcune Non lo so esattamente se quali esistono quali no. Però guardate sott'acqua, cioè guardate che bello E poi guardate se io, aspetta aspetta aspetta, devo scendere Guardate se io vado a vedere da qua sotto, cioè si vede, no vabbè si vedono i riflessi pure No che bello e eh, non ho capito perché questo coso deve essere viola Non ho capito questa cosa affatto Cioè io non lo dico spesso ok? Non lo dico spesso Però È veramente un posto affascinante Credo che si dica per le persone questa parola Non lo so comunque Vado a cambiare shader Accidenti Mannaggia Dannazione Anche questo è più o meno come l'altro Cioè nel senso si riflette tutto quanto Fin troppo devo dire Perché sembra tutto quanto fatto di vetro ma è appunto per far vedere la bellezza del RTX Del Ray Tracing Non so che caspita sia No che bello la sabbia Aspetta però io voglio fare un'altra cosa Sai che Ah giusto Praticamente vado qua Devo andare su video E poi qui Posso aumentare un sacco Il Ray Tracing E probabilmente adesso mi esploderà il computer Però ne vale la pena Oddio Beh, in realtà non è che cambi proprio chissà quanto Però, no, forse cambia a livello di distanza Vediamo un attimo Perché tecnicamente quel... Eh beh, sì Eh beh, sì E infatti adesso il mio computer sta esplodendo un pochino E sentitelo come chiede pietà, sentite Ah, Dunis, ti prego, basta fare questa cosa Fa proprio così, eh, ma... Eh, scusa, adesso te lo tolgo, te lo tolgo, assolutamente Ma guarda, raga, guardate là Guardate, si vedono tutti i riflessi Ma tipo in lontananza Tanto Voglio entrare in questo mondo Voglio viverci Voglio leccare tutto per terra praticamente Vabbè fatemi sapere se volete vedere altri di questi tipi di video Che io li porto tranquillamente Guardate la mia schiena Aspettate aspettate guarda Ah si sì, proprio Ah che bello Vabbè ovviamente ve ne porto altri se volete Scrivetemelo nei commenti chiaramente e mettete una F per il mio computer Perché probabilmente dopo questa Non ce la farà Proverino E eh, mi, mi sa che qua è finita per lui però vabbè, nel senso, ce ne saranno sempre di altri. Mi spiace, caro mio, hai fatto il tuo tempo. Adesso non, non morire per davvero, però, eh, per carità. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Grazie, ciao!